che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E quindi allora veniamo al settore della sostenibilità, che è insomma è particolarmente importante, lo abbiamo detto in questo periodo sempre di più. Il premio è Eccellenza dell'Anno, Innovazione e Sostenibilità, Lavorazioni Tessili. E il premio va a Tintoria e Stamperia di Lambrugo. Facciamo un bel applauso, non li vedo ancora, eccoli, eccoli, sta, stanno arrivando, perfetto. Per essere un'eccellenza italiana leader nel settore tessile, in particolare per essere una solida realtà nazionale che ha saputo puntare sull'innovazione costruendo la propria storia imprenditoriale, sull'alta qualità, sul design made in Italy dei prodotti e sulla lavorazione di tintura stampa, anche per i clienti più esigenti. Complimenti, eccola qua. La moda, la moda sostenibile, il testore del, del tessile è particolarmente importante, quindi la ringraziamo per il suo congresso e buonasera. Grazie. Siamo in compagnia di Shanti Rigamonti, amministratore delegato e responsabile reparto stampa digitale di Tintoria e Stamperia di Lambrugo. Benvenuta. Buonasera, grazie. Ecco, ci racconta un po' di cosa si occupa l'azienda. L'azienda nasce nel 1945 eh, come torcitura della seta eh, e nel giro di circa un ventennio cambia completamente la sua struttura eh, diventando eh, leader nelle lavorazioni di tintoria, stampa e finissaggio per conto terzi di fibre, eh, tessuti, eh, sintetici prevalentemente, ed artificiali. Eh, L'azienda si rivolge eh, al mondo moda prevalentemente, abbigliamento, accessorio e marginalmente automotive e arredamento. Questa è un po' l'attività la, al nostro core. Ecco, mh, so che la vostra azienda è molto attenta alla sostenibilità, quindi le chiedo un po' di raccontarci il percorso che avrete intrapreso in questo senso. Allora a livello di sostenibilità eh, certamente il percorso è stato intrapreso eh, ma è stato intrapreso in realtà una decina di anni fa quando ancora un po' è una scommessa. Eh, abbiamo ottenuto negli anni diverse certificazioni ESG, eh, eh, ma in realtà per noi la sostenibilità è eh, responsabilità e la identifichiamo a livello proprio di percorso industriale in tre campi ossia eh, diciamo l'organizzazione e digitalizzazione di tutti i processi produttivi interni, ehm, la massimizzazione e l'ottimizzazione delle risorse che, che caratterizzano la nostra attività, ossia luce, acqua e gas, ovviamente poi il tema diciamo, dei consumi in questo momento è prioritario, ehm, e poi le risorse umane. Diciamo che le risorse umane rappresentano proprio eh, l'artigianalità eh, delle nostre lavorazioni perché pur essendo una struttura industriale eh, la professionalità eh, dei nostri dipendenti è alla base della nostra, diciamo, del nostro successo. Ecco, Quali sono invece i fattori critici un po del, del settore e cosa si auspica per il futuro? Allora, in questo momento, ormai da, da molto tempo, i fattori critici sono tutte le congiunture politiche-economiche che caratterizzano il mondo, che stanno facendo diventare un po' il mercato fisiologico, fisiologicamente problematico. Eh, e quindi, mh, soprattutto in un settore tessile che è molto cristallizzato, sia costituito da una miriade di aziende, eh, io da imprenditore mi auspico che si crei veramente valore nella filiera, e che i brand e tutti diciamo, i soggetti che hanno un potere decisionale veramente rilevante eh, decidano di redistribuire tale valore eh, creando sinergie e creando delle, diciamo, delle, dei partnership trasversali eh, che veramente valorizzino quello che sul nostro territorio c'è e che caratterizza poi la manifattura italiana.